Ecco, direi che possiamo iniziare, abbiamo dato a tutti qualche minuto in più per connettersi e poi può essere ecco, che qualcuno subentri lungo la strada. Intanto vi risaluto, buonasera a tutti, grazie di essere presenti al primo di questo breve ciclo di webinar che è stato proprio pensato eh, dal centro IELED per tutti gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado. Sappiamo che con chiunque si parli sembra che per quella singola categoria questo sia il periodo peggiore della storia, però ecco, non perché siamo qui stasera noi, però siamo sicuri che ehm, fosse importante trovare un tempo eh, da dedicare a appunto tutti gli insegnanti della scuola superiore con l'obiettivo un pochino di voler semplicemente condividere insieme delle riflessioni. Io mi presento brevemente, io sono la dottoressa Savino Francesca nello specifico io gestisco e collaboro eh, nella sede di Meda occupandomi di tutta quella che è l'area scolastica per cui sia rispetto eh, a tutto l'aspetto organizzativo e valutativo dei disturbi dell'apprendimento ma anche con attive collaborazioni con le scuole di qualunque ordine e grado. Eh, L'obiettivo un pochino, ripeto, di questi webinar è proprio quello di voler condividere insieme un'oretta, un'oretta del nostro tempo che sembra veramente sfuggire sotto mano, però ci siamo assolutamente resi conto, io in prima persona, incontrando veramente tanti docenti, tante famiglie e anche tanti, tanti studenti della scuola secondaria di secondo grado, che eh, fare un pochino il punto rispetto alle emozioni, alle sensazioni, alle preoccupazioni che questo periodo sta portando con sé è veramente importante. Sono anche molto contenta mh, del numero dei partecipanti a questo webinar perché io credo e spero che possa permettere veramente di creare uno spazio di condivisione e di dialogo, nel senso che adesso lo vedrete un pochino. Le slide che io ho preparato sono veramente molto molto semplici, quasi più provocatorie perché l'obiettivo non era tanto quello di passare una serie di contenuti che in un modo o nell'altro avrete avuto modo magari di sentire da diverse diverse fonti ma proprio di prenderci uno spazio, uno spazio anche per poter tirar fuori serenamente quelli che sono un po' i dubbi. Anche che questo tempo sta portando con sé. Per cui da qui il titolo un pochino provocatorio si riparte ma davvero nel senso che questo ritornare in classe in presenza è stato sicuramente tanto tanto atteso tanto atteso da voi, professori provatissimi in un modo o nell'altro da questa didattica a distanza che continuava a perdurare e a cambiare, mi viene da dire, giorno dopo giorno, ma vi posso garantire altrettanto atteso da tutti i ragazzi. È stato così atteso forse perché c'è stata un po' l'illusione strada facendo che le date potessero mutare, che il tempo potesse portare a nuovi risvolti e finalmente, ormai pochissimo tempo fa, siamo ritornati in presenza. Questo essere tornati in presenza ha fatto però assolutamente un po' riflettere e da qui la prima frase un po' provocatoria rispetto al fatto che io credo che in ogni citazione che casualmente magari incontriamo lungo la nostra strada possa esserci un po' la possibilità di dare veramente uno spunto a quello che stiamo vivendo. E quindi questa frase, non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale, mi dava proprio la sensazione di uno spiraglio verso questo futuro. Uno spiraglio che adesso logicamente è ancora tanto oscuro, è ancora tanto pieno di interrogativi e di enigmi, però il dato di fatto è che voi con i vostri ragazzi in questo momento state ripartendo da un qualcosa. State ripartendo da una didattica in presenza che assolutamente si alterna e si ricondivide con la fatidica dad che purtroppo non riesce ad abbandonarci ma in un modo o nell'altro essere tornati a scuola ha sancito veramente un passaggio, un passaggio atteso da tempo. Però questo passaggio non può che non farci concentrare sui veri protagonisti che sono all'interno delle nostre, mi sento di dire nostre veramente per la stretta collaborazione che ho veramente anche con tante scuole del territorio, sono assolutamente gli adolescenti, una fascia di età assolutamente delicata e assolutamente complessa, mi permetto di dire, già non ai tempi del covid. Figuriamoci all'interno di un vissuto come quello che stiamo vivendo. Per cui nell'incontro di stasera a me piacerebbe proprio mh, partire e ragionare Facendoci un pochino mh, accompagnare da cinque parole che io ho definito essere un pochino chiave, che ruotano all'interno di quello che appunto sono i nostri adolescenti. Parole come cervello, casa, scuola, relazioni e futuro. Sono cinque parole che un pochino sono il cardine di un periodo evolutivo come quello dell'adolescenza e un pochino ho imparato a farle mie Proprio alla luce di tutti gli incontri che io ho avuto anche veramente con tanti ragazzi in special modo mi viene da dire durante il periodo della didattica a distanza però è anche vero che in questo grande periodo dove il turbinio di tante cose ci ha spinto a porci domande a metterci in discussione a capire il modo migliore per gestire quello che stavamo vivendo forse non per errore di nessuno non ci ha fatto concentrare su quello che sono davvero in fondo gli adolescenti perché per un certo periodo di tempo almeno all'inizio la sensazione che ho avuto io è che la grande preoccupazione fosse soprattutto più per i piccolini passatemi il termine per cui per tutti i bimbi che per un certo periodo non hanno potuto frequentare la scuola dell'infanzia ad esempio o per tutti i bambini alla scuola primaria messi veramente a dura prova da quella che era una didattica a distanza dando quasi per scontato che gli adolescenti e parliamo già degli ultimi anni della scuola media permettetemi di chiamarla velocemente così ma poi della scuola superiore in qualche modo potessero farcela da soli io ho avuto proprio la sensazione che per un certo periodo il focus fosse proprio concentrato più su un'età anagrafica inferiore, perché gli adolescenti sono abituati al computer, perché per gli adolescenti sarebbe stato solo funzionale stare a casa da scuola, perché in un modo o nell'altro sembrava che potessero gestire tutta questa grande situazione. In realtà mi sono resa conto che quello che abbiamo dato, un pochino per scontato è stato quello di porci la domanda ma noi conosciamo veramente questi adolescenti o meglio ci stiamo concentrando su di loro solo rispetto alla pandemia in atto e abbiamo forse tolto un pochino il focus da quello che veramente l'adolescenza porta con sé allora da qui la prima parola provocatoria che è quella cervello che messa lì fa anche un po' un effetto strano, cosa c'entra il cervello con tutto quello che abbiamo già da pensare. Però in realtà pensare agli adolescenti in relazione al loro sviluppo cerebrale è proprio un po' il cardine anche per leggerli in maniera diversa. Perché? Perché studi e studi che sono stati fatti rispetto appunto allo sviluppo cerebrale degli adolescenti porta a definire veramente alcuni pilastri che nessuno di noi ha inventato, che sono proprio alla base di studi approfonditi. Studi che ci portano ad affermare con certezza che gli adolescenti hanno un'incredibile capacità di apprendimento, potranno anche sembrare adulti e pensare sotto molti profili come degli adulti, ma è di cruciale importanza sapere che non sono in grado di fare insomma quali sono i loro limiti cognitivi emotivi e comportamentali sì perché il fatto di dire troppe volte tanto sono grandi e in qualche modo ce la possono fare è veramente il primo mito da sfatare il primo mito da sfatare perché perché come vi dicevo ampi studi fatti negli anni sul cervello e sul suo sviluppo, hanno portato veramente a definire che lo sviluppo cerebrale non termina assolutamente in età infantile. Anzi, nel momento in cui i nostri ragazzi ci sembrano ormai grandi, per cui cresciuti sotto tanti punti di vista, in realtà il loro sviluppo cerebrale veramente non è ancora completamente avvenuto venuto e completamente compiuto. Questo perché i lobi frontali del nostro cervello sono veramente l'ultima regione che riesce a svilupparsi e poi a connettersi. Questo automaticamente porta gli adolescenti ad avere maggiore tendenza intanto verso quello che è il rischio in generale. Per cui l'essere anche talvolta sprovveduti, agire d'impulso o avere la difficoltà a comprendere veramente le emozioni perché il grande rischio è quello per loro di distorcerle completamente questo non è perché sono semplicemente nel turbinio adolescenziale che molto spesso mh, mi viene da dire noi forse riduciamo anche un pochino pensandolo in questi termini ma soprattutto perché il loro cervello si sta ancora completamente sviluppando e alla luce proprio della situazione storica, mi viene da dire, che stiamo vivendo non possiamo non leggerli in una chiave di sviluppo cerebrale e funzionale perché in fondo a questi ragazzi abbiamo chiesto di non temere il rischio o comunque di essere forti rispetto al rischio che stavamo vivendo gli abbiamo chiesto in qualche modo di imparare a non agire d'impulso ma a ragionare rispetto a tutta una serie di misure nuove che gli sono state chieste di mettere in atto e soprattutto gli abbiamo chiesto velocissimamente di imparare a gestire tutto il bagaglio emozionale che questa grande pandemia ha portato con sé Capite che un ragionamento di questo tipo, alla luce di una base oggettiva, biologica, neurologica, che è quella dello sviluppo cerebrale, ci può far leggere tanti loro comportamenti, logicamente, in un'altra veste. Mi piacerebbe, però so che magari è un pochino ambizioso, ma io ci provo lo stesso, che aveste veramente la serenità di interrompermi. Nel senso che io parlo sempre tanto, adoro parlare e se fosse per me staremmo qua ore infinite, ma vi assicuro che alle 19 vi lascio. Però ecco, per qualsiasi cosa, magari sarò un pochino lenta appunto a vedere se mi scrivete in chat, eccetera, ma tranquillamente vi autorizzo a azionare il microfono e a interrompermi in qualsiasi momento. Intanto per qualsiasi dubbio, dovessi non essere chiara o magari semplicemente anche per qualche riflessione rispetto a quello che ci stiamo dicendo. Quindi ecco, questa è assolutamente la prima grande parola che secondo me non poteva essere l'inizio della nostra riflessione rispetto ai ragazzi con cui giorno dopo giorno, come insegnanti, stiamo vivendo questo aspetto. Il secondo grande termine è quello della casa. E di casa in questo periodo ne abbiamo sentito parlare forse troppo e forse in abbondanza però ecco il termine casa io credo che vada letto anche qui in un modo un pochino più profondo nel senso che la casa ha rivestito in questi mesi dei ruoli completamente discordanti però forse e mi permetto un pochino ribadisco di provocarvi su questo, a volte siamo stati noi adulti un pochino superficiali nell'interpretare che cosa questo stare in casa significasse per questi ragazzi, riducendolo semplicemente a li abbiamo chiusi in casa quando hanno voglia di uscire, hanno voglia di fare, hanno voglia di vedere persone. Io credo che non sia stato unicamente questo. Anche qui ci facciamo aiutare un pochino da due provocazioni e da due frasi. La casa è dove il cuore può ridere senza timidezza. E ancora, la casa non è dove vivi, ma è dove ti capiscono. Queste due frasi portano con sé automaticamente due grandi riflessioni. Intanto quella emotiva, quella del poter ridere in casa, quello del poter essere se stessi in casa ma soprattutto quello di sentirsi capiti e di sentirsi accolti sempre e comunque. So che questo sembra un aspetto scontato ma vi posso, ma vi posso garantire che... Dimmi, è una cosa urgente. No, no, adesso... Scusa, forse qualcuno non si è accorto di avere il microfono acceso, non tanto per noi, ma... Ecco, Va forse adesso... No. Alle due e mezza viene anche il mio papà. Ecco. Perché Queste non sono non grandi, le grandi meraviglie della diretta. Così, cioè, proprio una cosa. Forse ha messo eh. un nome per quello che non sì. mi sente. Vediamo se sì, sì, no, riesco. perché capisco, Adesso comincia il trasloco, sono preoccupato. Ho detto, vediamo il un po'. <ride> non cominciare. Scusate, eh? <ride> eh, che proviamo a. Sì, lui per... per sai che casino dovrai fare, non si può fare niente, non preoccuparti per me. Tranquillo. No, va bene, per cui c'è anche lui Io alle due e mezza penso davanti all'ingresso perché vedo che se... ci facciano entrare da dietro nulla, proviamo a sovrastare un po', ecco, vi chiedo scusa per questo piccolo intoppo, ecco. E appunto dicevo, sicuramente è stato un po' riduttivo pensare unicamente alla casa come il posto in cui in un modo o nell'altro senza grandi scelte. Abbiamo Grazie. chiuso Buonasera. i nostri Buonasera, ragazzi. Questo perché? Perché in realtà la casa, rispetto proprio anche a tutti i discorsi e a tutti gli incontri che io ho fatto con i ragazzi che frequentano e sono all'interno delle vostre scuole, ha avuto realmente un significato diverso. Intanto le nostre case sono state riadattate da quello che è successo. Prima scherzavo con una di voi che ha fatto accesso all'inizio e ha detto chiedo scusa perché tra bimbi, cane, dovevo trovare il mio spazio riservato. Caspita, questa è una cosa che per tanti versi magari molto spesso abbiamo dato un pochino per scontato, nel senso che a seconda del nostro vissuto, a seconda un po' della nostra posizione, non avevamo ben chiaro che forse non per tutti fosse così scontato, avere degli spazi funzionali per poter affrontare quello che era un aspetto di didattica a distanza. Io ho provato a incontrare, perché ecco io faccio anche uno sportello d'ascolto psicologico in una scuola superiore, per cui sono tanti i ragazzi che ho incontrato in modalità online, e loro stessi molto spesso mi dicevano chiedo scusa ma sono in cucina, chiedo scusa ma sono chiuso di qui, perché sicuramente per loro trovare uno spazio che fosse funzionalmente solo loro non è sempre stato così semplice. Dovendo scandire anche una routine che non era più quella a cui erano abituati, perché in un modo o nell'altro uscire di casa predispone avere una serie di abitudini, predispone semplicemente il vestirsi in un certo modo, il truccarsi, il prepararsi e questo pezzettino fa parte di quello che poi avviene al di fuori, quindi ad esempio nel momento in cui si, si entra in classe. Svolgere tutto all'interno della propria abitazione sul lungo tempo ha sicuramente scardinato un pochino questo aspetto. Sorridevo tantissimo con un ragazzo che durante un incontro che ho fatto con una classe mi diceva Ma dottoressa, ma lei si rende conto che io durante le lezioni devo chiedere se posso andare in bagno in casa mia? Questa cosa mi sembra assurda. Però questo che sembrava quasi la battuta di turno, in realtà ci ha proprio fatto ragionare tanto su quanto loro abbiano in qualche modo, modo vissuto la loro casa. Come da una parte il luogo più sicuro, il luogo dove in un modo o nell'altro non poteva accadergli nulla, ma al tempo stesso un luogo completamente invaso, invaso da una scuola che volente o nolente è entrata in tutte le loro case e adesso tentare di rifarla uscire tornando in presenza... Può non essere assolutamente una cosa così semplice perché questa routine che ormai si era creata in un modo o nell'altro deve essere riorganizzata ma deve essere riorganizzata alla luce di tante novità l'alternanza dei giorni in presenza l'alternanza delle settimane modifiche di orari a seconda magari di un ingresso più o meno scaglionato la mattina e questa cosa ricordiamoci in un adolescente che ancora vive in un turbinio organizzativo è una prova enorme. Però non voglio concentrarmi solo su di loro perché io credo che tutte queste fatiche, perché di fatiche si parlano, siano automaticamente state vissute anche da voi come docenti. Io ho avuto assolutamente la sensazione che nella vostra professione, veramente rispetto a tante altre, in questi mesi non ci sia mai stata una fine nel corso della giornata. Perché? Perché si era a casa, perché il computer era sempre online, perché in un modo o nell'altro c'era o la riunione o il consiglio di classe o i, o i genitori che chiedevano un colloquio. E mettere dei confini rispetto ai tempi è stato enormemente difficile anche per voi. A un certo punto con una professoressa con cui collaboro ho detto, se io ricevo ancora delle tue mail, perché ci diamo del tu, dopo le 8 di sera, giuro che le cestino. Non perché io non le legga, perché anch'io ho questo terribile vizio di guardare la mail H24, ma lei a un certo punto l'ho vietato perché veramente c'era un accumulo di tempo che non aveva più un inizio e una fine e questo tempo meritava di essere sicuramente un pochino riorganizzato. Per cui i nostri ragazzi in qualche modo hanno vissuto un tempo che è andato un po' in altalenanza tra un senso di solitudine enorme rispetto al fatto magari che poi molte famiglie, molti genitori hanno ripreso il lavoro. Tante cose sono ricominciate e sono riprese mentre la scuola è rimasta sempre nello stile del famoso lockdown di marzo. E I ragazzi hanno avuto questa percezione che tutto intorno a loro riprendesse in una sorta quasi di normalità e che invece la loro solitudine perdurasse dal canto opposto tanti altri mi dicevano ma ben venga questa solitudine ma si rende conto che io in casa ho i miei due genitori che fanno smart working ho magari uno o due fratelli anche loro in didattica a distanza mettiamoci che viviamo anche con la nonna in quelle case veramente non c'era più tregua una studentessa mi ha raccontato che lei si offriva di andare a buttare la pattumiera in modo tale che potesse mandare dei vocali un pochino riservati alle sue amiche in modo tale che nessuno in casa potesse sentirla. Quasi che mancasse veramente una privacy e uno spazio per poter ricalibrare un pochino anche tutte le emozioni che questo periodo portava con sé. in opposizione quasi alla casa l'altra parola assolutamente significativa è stata quella della scuola una scuola che io posso assolutamente garantirvi essere mancata ai vostri ragazzi quanto neanche loro si sarebbero mai immaginati nel senso che la percezione che nel tempo loro hanno avuto è stata veramente di un qualcosa che gli mancasse sopra ogni cosa. Quello che prima pesava, il prendere il pullman, l'essere sotto l'acqua la mattina presto, la sveglia a orari folli al mattino per arrivare a scuola, col tempo è assolutamente mancata. E quindi quella grande sensazione di entusiasmo quasi, perché loro l'hanno anche... Dichiarato con serenità, caspita quando ci hanno detto basta la scuola si fa a casa, champagne è da tutte le parti, cosa di più bello potevamo sperare. Ma tutto questo entusiasmo è stato poi rivissuto nel tempo portandoli veramente ad avere una preoccupazione verso questa normalità che non tornava tanto da fargli vivere questa mancanza della scuola in modo enorme tanto da fargli fare un countdown rispetto a quando questa scuola sarebbe tornata la stessa scuola di cui un anno e mezzo fa si lamentavano praticamente quotidianamente se qualcuno di voi ha anche figli adolescenti oltre che studenti adolescenti sa cosa vuol dire svegliarli al mattino sa cosa vuol dire serrare dei tempi per farli uscire di casa in orario, per far sì che tutto sia pronto. Eppure questo è quello che a un certo punto è venuto a mancare. La vostra posizione però assolutamente è rimasta nel tempo quella che i programmi, che in un modo o nell'altro fatica in alcuni frangenti, soprattutto all'inizio, quando tutto ha dovuto riadattarsi, quando tutto è dovuto partire, che questi programmi avessero e abbiano tuttora una reale dignità, dove per reale dignità non mi permetto di dire in alcun modo che sia stato fatto meno, anzi. Però sicuramente la preoccupazione del non fare mai abbastanza perché insegnare davanti a un computer l'avete dovuto imparare tutti, così come l'apprendere attraverso un computer, dare questa dignità al programma è diventato per alcuni versi quasi un chiodo fisso, perché l'anno scorso, da marzo in poi, è stato tutto talmente all'interno di un vortice confuso, emotivo, imprevedibile che quasi questo pensiero l'ha fatto andare in secondo piano. Diversamente è stato l'inizio di quest'anno, dove in un modo o nell'altro da professori si è visto quasi il copia e incolla di un qualcosa che si era vissuto prima. E se da una parte questo bisogno di tornare alla normalità entusiasmava tutti, Dall'altra automaticamente, è innegabile, ha portato una sorta di timore, di preoccupazione. Di preoccupazione rispetto a cosa? Rispetto a tutto quello che oltre la scuola sta andando avanti. Il lecito timore che la riapertura delle scuole in qualche modo potesse, possa, potrà aumentare il contagio che non siano le scuole, che siano i trasporti, che non siano i trasporti, che siano i ragazzi che fuori dalla scuola non mettono in atto tutti gli atteggiamenti che noi da adulti riteniamo imprescindibili. Però questo è un timore che volente o nolente, come adulti abbiamo riportato a scuola, ma vi garantisco che lo stesso timore l'avevano i ragazzi in modo molto, ma molto meno superficiale di quello che da adulti potevamo pensare. Non è assolutamente purtroppo questa la sede per ampliare altri discorsi, però è un dato di fatto di come in questi mesi siano aumentate fatiche conclamate negli adolescenti. A livello di ritiro sociale, a livello di timore delle relazioni, per non parlare poi di fatiche maggiori legate a comportamenti alimentari distorti o fatica a ritrovare quella motivazione, quell'apatia, a eh, rimettere in gioco le proprie forze anche a livello di autostima, anche a livello motivazionale. Queste sono tutte cose che nella nostra testa, rientrando a scuola, in qualche modo devono esserci. Che non vuol dire che non dobbiamo porre attenzione, ribadisco, a tutto il programma che da qui a giugno ci aspetta. Perché poi la tendenza a correre è umana, è lecita. Ci sembra di aver perso tanto che adesso dobbiamo necessariamente andare. Però dall'altra parte questo corre il rischio di far andare un pochino in secondo piano alcuni aspetti. Se non mi interrompe volontariamente nessuno, magari andiamo un pochino avanti e poi sul finale lasciamo lo spazio a qualche domanda, se dovessero essercene. Ricordandoci che la scuola è comunque stata come adesso e come è sempre stata mi viene a dire anche all'interno a fatica della didattica a distanza una scuola inclusiva perché tanta tanta fatica e tanti dei nostri pensieri sono comunque andati a tutti gli studenti che per bisogni speciali diversi già necessitavano uno sguardo diverso su di loro nel momento in cui eravamo in presenza in classe figuriamoci con un computer che non ci permetteva neanche di poter filtrare a pelle mi viene da dire a volte il loro bisogno specifico per cui anche questa vignetta vuole essere un pochino provocatoria Paolo non potrà mai fare come Giovanni perché è Paolo e la maestra Ecco, in questa situazione ci serve per provocazione, ma sa in fondo, o meglio dovrebbe sapere in fondo, che Paolo sarà sempre Paolo con tutte le fatiche che si porta con sé, fatiche di qualsiasi ordine e grado. Però, ripeto, e forse voi siete quelli che più di tutti potete confermarmelo, con un computer che ci divideva dai ragazzi, non trattarli tutti allo stesso modo a volte è stato lecitamente un po' complicato perché le cose erano tante e quindi adesso automaticamente bisogna un po' anche riattivarsi su questa cosa riattivarsi a livello di impegno a livello emotivo perché questi ragazzi aspettano io mh, mi diverto sempre a vedere un pochino i volti dei professori con cui lavoro quando io gli dico che il mio sogno più grande sarebbe che loro facessero tra i loro studenti le differenze. Mi guardano così come dire ma lei è fuori poi mi trovo il comitato genitori che mi sbrana non faccio riferimento alle preferenze quella sono un'altra cosa ma le differenze sì. Io sono molto serena nel dichiarare ad alta voce che è una follia continuare a dire che siamo tutti uguali e dobbiamo essere trattati tutti allo stesso modo. Ci mancherebbe per alcuni capisaldi, sì, ma all'interno del nostro sviluppo e del nostro apprendimento non siamo tutti uguali. Se qualcuno di voi ha più di un figlio, io vorrei proprio provocarlo chiedendogli se è vero che li trattate entrambi allo stesso modo. Ma non perché gli volete un bene diverso, ma perché se avete due o più figli, i vostri figli hanno bisogni diversi, magari anche in momenti specifici della loro crescita. Ma è normale che sia così. Allora non fare le preferenze, ma fare le differenze ci porta anche a questo. Arriviamo poi alla penultima parola che è quella un po' cardine di questo lockdown, di questa grande mancanza che i nostri ragazzi hanno avuto, che è quella delle relazioni. Mi sono fatta provocare da una frase che, scusate, in questo momento sembra non centrare molto e infatti non vorrei assolutamente che ci concentrassimo sul grande argomento TikTok, che in questi giorni abbiamo anche lì ampiamente sentito. Magaliano, che è un docente contemporaneo molto attuale, dopo l'episodio successo rispetto all'utilizzo di TikTok, ha messo mh, sul web questa frase un po' provocatoria, che i ragazzi non li salvi cancellando TikTok, cioè cancellando il problema, cancellando ciò che è successo. I ragazzi li salvi chiedendo loro tutti i giorni come stai. Ma neanche facendo questo, perché poi devi fermarti lì tutto il tempo che serve per ascoltare davvero la risposta. Se noi non ci concediamo questo tempo per capire veramente come stanno i nostri ragazzi, come sono stati, come stanno adesso, come staranno andando avanti nel corso di quest'anno, possiamo fare tanti altri discorsi a livello didattici che non vuol dire che io vi sto dicendo che dovete diventare tutti un po' psicologi tutti un po' mamme e papà dei vostri ragazzi ma vi sto chiedendo semplicemente di pensare che alla base di ogni relazione anche quella tra docente e studente c'è il fatto del avere la consapevolezza del sapere se quella persona sta più o meno bene questa è già una cosa importantissima. Questo si riallaccia tanto a un argomento che è uscito nei mesi della didattica a distanza quando alcuni professori con cui ho parlato mi dicevano «Sì, io mi collego la mattina, gli chiedo come state?» Mutismo. Cosa dovevano dirmi? Come è andato il weekend chiusi in casa? Cosa dovevano raccontarmi? Sembravano quasi delle frasi ormai di rito, delle frasi fatte quando in realtà ciò che conta non è il porre la domanda, ma stare lì tutto il tempo che serve per ascoltare davvero la risposta. E allora le relazioni in questa chiave acquisiscono veramente un aspetto significativo e non banale, scusate il termine del «gli sono mancati gli amici», non vede tante persone da tanto tempo, non può uscire a fare quello che vuole. Ma veramente come sta questo ragazzo alla luce di questa cosa? O come sta anche rispetto, ripeto, a tutto quello che ci siamo detti fino a poco fa, di una scuola mancata, di una casa invasa, come ha vissuto questa cosa? Io sono convinta che quest'anno sarà veramente complicatissimo per voi perché più che mai quest'anno l'aspetto relazionale si interseca e si unisce con quello che è veramente il proseguire del programma, della didattica e dell'apprendimento. Non sono più due cose scisse. Non posso non preoccuparmi del vissuto di un ragazzo in questo momento, anche se devo portare a termine il programma di storia entro la fine dell'anno perché per tanti studenti in questo momento l'argomento della pandemia, l'argomento della paura, l'argomento di quello che si è vissuto sta diventando quasi un tabù. Sta diventando un tabù perché siamo stanchi tutti di parlarne. Io ci ragionavo fino a poco tempo fa, nel primo lockdown di marzo, quasi l'appuntamento serale delle 18 era i numeri della pandemia collegarsi al telegiornale sapere giorno dopo giorno che cosa stava succedendo per rimanere aggiornati quasi che quell'evento scandisse un po' la nostra giornata la sensazione che ho avuto io in prima persona è che poi a un certo punto ho dovuto mollare non per me ne freghismo ma ho dovuto mollare perché questa cosa diventava se no Irrimediabilmente pesante, che non vuol dire non essere informati, però poi il rischio è quello di non parlarne. Io di norma mi piace fare così, con la mia bambina alla sera usiamo la cena per raccontarci la nostra giornata. Partiamo noi, raccontiamo la nostra in modo tale che lei che è piccolina, automaticamente poi le venga un po' spontaneo a raccontarci la sua e così avviene. Ma in una situazione di chiusura, di lockdown, di periodo chiuso veramente in quattro mura, anche alcuni momenti sani, familiari di condivisione, in un modo o nell'altro, avevano preso un'altra accezione. È vero che ci sembra che questo sia il passato, ma è un passato che, in un adulto in un modo o nell'altro può aver avuto un significato diverso. In ragazzi in crescita, travolti da tutte le emozioni che ci siamo detti all'inizio, può non essere stato una pagina di un libro di storia che forse fra decenni si studierà e qui si collega veramente l'ultima parola di stasera così arriviamo un pochino verso la fine che è quella del futuro utilizzando due citazioni con quasi due prospettive diverse Gandhi diceva che il futuro dipende da ciò che fai oggi quasi che quello che facciamo oggi automaticamente sancisca sembra quasi una minaccia sancisca quello che verrà questo è quello che sta spaventando in questo momento i nostri ragazzi, i ragazzi soprattutto in passaggio di ciclo, soprattutto i ragazzi al termine della scuola superiore che iniziano a guardare al loro futuro universitario in un contesto di imprevedibilità, di timore, di paura di non toccare con mano quello che veramente potranno fare. E allora vedere la citazione da un'altra prospettiva, utilizzando quasi l'antipoto di Candy, con Bob Marley, ma non avere paura del domani. Perché in fondo oggi è il giorno che ieri ti faceva paura. Questa allora sembra essere quasi più una frase proiettata al futuro. Ogni giorno, ahimè, in questo momento ci sta facendo paura. Però se tutto procede in un certo modo forse ieri poteva farmi un pochino più paura di domani o di oggi ma questo dobbiamo aiutare un pochino noi, i ragazzi a scindere questa cosa perché per loro è veramente troppo, troppo complicato e arrivo un pochino anche qui a tornare sulla sensazione del tempo, quindi del tempo di cui abbiamo già parlato, di un tempo trascorso in casa, di un tempo trascorso non a scuola, ma legato più a una sensazione nei ragazzi di un tempo che in qualche modo non può tornare, un tempo che in qualche modo loro hanno la cognizione di aver perso. Ripeto, è chiaro che tutto è amplificato. Che tutto è mh, sentito in modo più forte per tutto quello che ci siamo detti all'inizio nel cervello dei nostri ragazzi. Però per alcuni versi mi sento di dire che forse tanto torto non possiamo dargli, perché loro comunque hanno toccato con mano: che un piccolo pezzettino piccolo, ma della loro adolescenza è stato trascorso in un modo diverso da come invece avrebbe potuto andare in un'altra condizione per cui sicuramente anche questo bagaglio per loro sarà fondamentale nel tornare a scuola e proiettarsi verso quello che sarà da oggi il loro futuro già vedono la fine dell'anno già vedono l'anno prossimo già vedono l'iscrizione a un'eventuale università a trovare un lavoro Oggi parlavo con una ragazza che mi diceva, sì io sto guardando le università, questo, questo, questo, questo, ma se io volessi fare l'università comunque devo trovarmi un piccolo lavoro, perché in famiglia abbiamo concordato questa cosa. Ma io cosa faccio adesso? In questo momento di vita dove già è complesso capire chi può uscire, chi può stare, chi può muoversi. Per lei questa è una tragedia enorme. Ed è tutto amplificato però ecco e mi dirigo veramente alla fine perché poi vorrei che lo spazio finale fosse magari per qualche piccolo intervento o vi anticipo già che se qualcuno non dovesse sentirsi di fare questa cosa poi eventualmente per qualsiasi dubbio, per qualsiasi cosa che magari ho detto e non vi è completamente tornata, può scriverci via mail, può scriverci presso i nostri canali, su Facebook, accedendo direttamente al nostro sito che è www.ieled.it. Però ecco, rispetto a questo volevo proprio concludere con questa domanda perché è vero che abbiamo pensato tutti alla ripartenza mettendo a focus unicamente per alcuni versi i ragazzi. Ma in realtà quello che io molto spesso ho detto a loro un pochino impauriti è che è vero che i loro professori sarebbero stati gli adulti di riferimento rientrando a scuola, ma che al tempo stesso i loro professori in modalità diverse ma provavano le loro stesse emozioni mi sono permessa di dire questa cosa perché la sensazione di timore di imprevedibilità di non avere un giorno uguale all'altro di non avere tempi scanditi sicuramente mi permetto e mi prendo anche un po la responsabilità di dirlo ha toccato sicuramente anche voi e anche per voi non è così facile con un colpo di spugna cancellare i mesi e ripartire. Anche perché adesso veramente il bagaglio di impegno è notevole. Alla faccia di chi dice che è meraviglioso fare il professore perché avete quasi tre mesi di vacanza. Direi che in questo periodo questa frase, in un modo o nell'altro, Necessariamente è andata un po' scemando. Però ecco, se così sembra che in conclusione voglia deprimervi, mortificarvi, in realtà volevo proprio invece lasciarvi con quasi un regalo perché io credo che all'interno di tutta questa grande sensazione di aver vissuto nel vostro lavoro un tempo che non aveva un tempo o di dover essere sempre in qualche modo gli adulti della situazione, perché sia in famiglia ma anche nel vostro lavoro voi siete gli adulti, quindi con quella paura di dover essere quasi sempre impeccabili, integermi, perché altrimenti rischiamo di trasmettere quel timore che umanamente è lecito provare anche se si è adulti, anche se si è professori. Allora mi permetto di lasciarvi con questo piccolo regalo perché io credo veramente che ciascun professore, ciascun insegnante, qui voglio veramente un po' generalizzare, ha un superpotere, che è quello di fare la differenza. In questa vignetta viene chiesto, non sarà mica difficile fare l'insegnante in fondo, cosa fanno di speciale gli insegnanti? La differenza. Io credo fermamente in questa vignetta, credo fermamente che gli insegnanti facciano la differenza, perché in qualche modo l'ho vissuto sulla mia pelle da studentessa dove io ho ben in mente gli insegnanti, i docenti di scuola superiore, di università, che per me hanno fatto la differenza. Spero di poterlo toccare un giorno da mamma, di vedere come per i miei bambini qualcuno farà la differenza. Ma non solo questo, proprio mh, toccando con mano e incontrando veramente tanti di voi e tanti studenti in questi lunghi mesi, ho avuto la sensazione che veramente state valendo molto di più di quello che questo tempo vuole farvi credere che non vuole essere una sviolinata finale per farvi amare questa oretta che abbiamo fatto insieme lo credo fermamente lo credo fermamente perché è stato un periodo complesso allora nei prossimi due appuntamenti ai quali spero che assolutamente avrete piacere e voglia di partecipare si tratteranno argomenti un pochino diversi per cui nel prossimo ci si concentrerà con la dottoressa Canobbio con la mia collega proprio più sull'aspetto della didattica e dei programmi per poi arrivare all'ultimo incontro con la dottoressa Fornara proprio più su cosa significa centrarci unicamente sulle fatiche dell'essere docente in questo momento, quindi a livello proprio di burnout, di fatica, di cedimento. Al contrario l'incontro di stasera voleva essere veramente un pochino più di spunti, di provocazioni, mm, mi sarebbe piaciuto poter davvero avere molto più tempo, ma... La sintesi non è mai stata fin dai tempi della scuola una mia grande dote, per cui ecco, ho tentato di fare il meglio, ma perché volevo darvi davvero più spunti possibili. Per cui mh, vi ringrazio assolutamente di tutto questo tempo che avete dedicato e abbiamo ancora una decina di minuti senza nessun tipo di impegno, se qualcuno volesse, ecco, magari in qualche modo condividere qualcosa che particolarmente l'ha toccato, l'ha colpito, o magari anche non ha condiviso, perché sono pronta veramente a qualsiasi tipo di confronto. Io se posso, non Prego. so se... Intervengo perché questo, questo pensiero in realtà mi è, già lo avevo in testa e l'ho un po' consolidato sentendo, sentendola parlare in quest'oretta. Io mi sono interrogata nel momento del, del rientro su anche, ma in realtà è una domanda che mi facevo già durante le, le ore di didattica a distanza, cioè come fare per far sentire anche ai ragazzi che il nostro esserci non era solo appunto fare didattica ma e anche con la famosa frase domanda come state che poi magari a volte eh, si interrompeva lì però poi nel rientro mi, mi sono proprio anche imposta di eh, appunto non entrare subito in classe far lezione ma cercare anche di riprendere un po le relazioni con loro però dall'altra parte mi sono anche un po accorta che forse non c'era neanche voglia di tornare sulle emozioni riprendere l'argomento del siamo rimasti chiusi in casa come se ormai fosse qualcosa di trito e ritrito e, e invece li ho visti forse proprio un po' adesso prendendolo anche con le pinze desiderosi di insomma facciamo lezione andiamo, facciamo scuola e quindi eh, mi, è, mi è quasi venuta un po la sensazione che forse per loro c'era proprio bisogno di tornare alla normalità Facendo proprio scuola, quindi in quel momento mi sono anche un po' sentita sgravata dalla della responsabilità del, attenzione, non fare scuola, ma perché forse loro ne avevano davvero desiderio. Eh, perché mi sono accorta anche quando ho cercato di parlare sul ma come state, com è stato il rientro eh, qualcuno banalmente mi ha risposto ma tanto noi ci siamo sempre sentiti online appena abbiamo potuto uscire un pochino nel pomeriggio ci vedevamo tra di noi qualcuno mi ha detto però noi abbiamo continuato a vederci come perché nel pomeriggio Certo. Qui non c'era più la chiusura, eh, ma po si poteva anche solo uscire a fare una passeggiata. Chi abitava nello stesso paese eh, sì, si trovava. E quindi mi hanno proprio un po' liquidato così e mi sono detta: forse il problema me lo sto ponendo io, ma loro l'hanno ecco allora un po alla luce di questo io ho iniziato a fare scuola <ride> io mh, mi permetto assolutamente di condividere questa cosa e, e grazie eh, assolutamente di averla condivisa perché credo che in qualche modo rincuori alcune magari delle parole che ho detto io eh, io mi permetto semplicemente magari di mh, ricordarci di tenere lì questa cosa perché ecco, forse non mi sono sempre spiegata bene, ma nel come stai, io non facevo unicamente riferimento a questo aspetto, che invece è stato bellissimo vedere che in qualche modo i ragazzi hanno vissuto col, basta parlare di quello, facciamo scuola, ma un po' nel tempo che verrà, nel senso che non tutti fortunatamente, però ripeto, per qualcuno questo rientro potrà risentire di alcune fatiche, di alcuni vissuti e quindi ecco tenerci lì che quel come stai può avere anche un significato diverso dal buongiorno ragazzi come state pagina 23 del libro che a volte è quasi un copia e incolla delle nostre ore, magari non a livello di classe ma con qualcuno può fare questa differenza della vignetta. Grazie, grazie mille per l'intervento. Eh, io niente, volevo intanto dire che mh, mi sono ritrovata invece per l'ultima parte quando noi che dobbiamo fare gli adulti, quindi dare ai ragazzi questa sensazione di tutto a posto, eh, io almeno parlo delle mie classi, ho due quinte, una quarta, quindi classi che comunque conosco, classi che mi hanno conosciuta sempre molto mh, sicura, eh, prof questa cosa, sì allora mi sono informata e così. Eh, in questo periodo tra l'orario che cambia ogni settimana e tra le classi che non sappiamo <ride> dove fare scuola, nel senso cambiamo anche lì, eh, diciamo è venuta a mancare eh, questa sicurezza che un, un minimo mi rappresentava anche perché se non ho le, la sicurezza della cosa in sé, non è che posso dire sì, è così. E Devo dire che i ragazzi invece, forse perché ovviamente ho anche una prima, eh, e, mh, lì mh, ho voluto fare la parte un pochino più, anche perché sono coordinatrice della dura, della quella che so tutto io, anche perché è così che si fa, ma eh, nelle classi quelle più alte, diciamo così, eh, sono stati loro a coccolare me a dire no prof tanto ehm, in qualche modo cioè, cioè, è stato bello ritrovare eh, e ovviamente ci siamo sentiti abbiamo ehm, eh, condiviso emozioni anche in dad ci eh, facevamo i bigliettini eh, vi voglio bene cioè queste cose noi non le abbiamo eh, mai, mai per i compleanni facevamo una specie, cioè, una specie di Situazioni eh, proprio emotive per condividere, perché loro per esempio anche nel primo lockdown, tanti compleanni, erano tutti diciottenni, non sono stati festeggiati. Eh, certo. e, però mi è piaciuto il conforto che mi hanno dato loro, senza ovviamente sminuirmi, eh. Questo, anzi proprio a dire prof è una di noi, c'è stata questa bella prof è una di noi, eh, cioè, che vivo le, sue, le loro stesse emozioni, questa cosa mi ha reso ancora più... Eh, Desiderosa di stare con loro anche se una settimana sì, una settimana ma ci <ride> certo. stiamo facendo così eh, quando diciamo: allora la prossima settimana saremo in DAD, però poi ci rivediamo. Cioè, è proprio un invece un'escalation di emozioni molto bella. Eh, che positivo della, della situazione, poi tutto il resto anche la maturità lascia molte emozioni negative eh, perché siamo incerti così. Certo. però devo dire che i ragazzi sono stati di conforto mh, a chi doveva fare anche diciamo la parte della, della dura, quindi mi sono ritrovata un attimo in questa situazione di eh, di adulto tra virgolette ecco perché mi hanno coccolato e questa mi ha fatto proprio piacere eh, niente I grazie sono anche questo sono tutti assolutamente grazie sì. mille di questa condivisione perché è proprio quello che un pochino intendevo cioè a volte eh, il lasciarci anche andare come professori ma spesso anche come genitori non vuol dire essere fragili e non essere più un riferimento, ma dare quella sensazione del guarda che quello che stai provando tu, magari in un modo diverso, perché io lo gestisco in un modo diverso da adulta, ma lo sto provando anch'io, eh, fa quella differenza, fa sempre questa differenza, perché al tempo stesso è vero che loro hanno bisogno di sapere che l'adulto è l'adulto, su cui appoggiarmi, su cui far riferimento, ma anche gli adulti hanno paura, anche i professori hanno paura, anche le mamme e i papà hanno paura. Questo virus ha messo tutti in una condizione di paura e allora non è che se sono il professore con i superpoteri scaccio il coronavirus. Però se sono il professore che so bilanciare questa cosa, a volte anche senza quel timore di apparire troppo fragile, ma di dire sì ragazzi, siamo in una condizione tutti di imprevedibilità, siamo tutti in una condizione di come sarà questa dannata maturità 2021, non vuol dire generare il panico. Ok, non vi sto incitando a fare questo, però ecco, forse lo sapete voi più di me, con quale classe si può fare, con quale ragazzo nello specifico si può fare e a volte sicuramente anche, passatemi il termine, questo pezzettino di umanità che a volte veramente come genitori o come professori ci sentiamo quasi di non poter mai mostrare, aiuta a fare un po' la differenza. Bene, se nessun altro vuole intervenire io vi ringrazio, vi ringrazio davvero tanto per questa oretta perché mi rendo conto che eh, tante volte, il più delle volte, condividere questi pensieri magari è pensato per voi ma invece fa sempre portare a casa anche qualcosa a me, davvero. Per cui vi ringrazio davvero per questo tempo che avete dedicato a questo incontro. Eh, se siete d'accordo adesso vi invio alla vostra mail di iscrizione le slide. A livello di contenuti ecco, non ne hanno come vi avevo anticipato granché, però ecco, se avete piacere ve le inoltro volentieri tra oggi e domani. E poi come vi accennavo sempre nella mail, eh, nei prossimi giorni sul canale YouTube del Centro Yeled sarà eventualmente eh, rivedibile la serata di stasera, l'incontro di stasera ed eventualmente anche webinar passati che abbiamo proposto. Per cui vi ringrazio moltissimo. Vi do un arrivederci a lunedì prossimo, anche se appunto sempre alle 18 non ci sarò io, ma ci sarà la dottoressa Canobbio e vi ringrazio davvero ancora per questa serata. Grazie, grazie. grazie buonasera, buonasera. A voi, grazie. buona continuazione. Grazie. Buonasera, grazie, a arrivederci. presto. Arrivederci, grazie.